Ebbene oggi! Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX, Marco007 e oggi continuiamo il file 2 YouTube. YouTube poop. Yeah! Mario e i suoi amici entrarono nel barco spaziale. Quindi raggiunsero la zona proibita. Nota anche eh, con il nome di cimitero spaziale. Aveva fama di risucchiare chi vi entrava. Ancora un pochino, ci siamo quasi, dice il giovane Squirps. Col suo sguardo scintillante... Perché ho preso per il telecomando? è vero, tu non giochi? Ma cioè io non gioco. Non tu non giochi. Col suo sguardo scintillante e imperturbabile, Squirps continuò a spingersi avanti. Sarebbero riusciti Perché i nostri eroi finalmente a mettere le mani sul cuore puro? Probabilmente no, ma lo scopriremo oggi in questa puntata di A REALITY, il misterioso Mr. Mister Mister Mister L. L. Livello 4-4, perfetto. Ora, questo livello lo odio, con tutto il cuore. Sì, è un po' strano. Ci siamo, Spingol! questa è la zona proibita. Squirps ce l'ho fatta. Squirps è qui. Ma perché? Oh mio Dio, Squirps non si trattiene più. Squirps si sta facendo pipì addosso Lei fatta nel 4-2. Seguitemi quando potete. Ricordate però, Recluse, che questo posto è un abilito complicatissimo. E per sì, è all'ordine del giorno. Fate attenzione dove andate. Squip! Sì. Perché non me l'hai detto nella villa di Merluna? Squip vi sì. incontrerò. Più avanti, nel punto in cui il cuore puro vi aspetta. Perché non ci porti? Perché sì. non ci porti? Non riesco a credere che sia così stupido. E Mario sta ancora guardando come a dire: Sì, mi vendicherò un giorno. Io ti ucciderò! Devo dire però che sento la presenza del cuore turno e qui nei rinitorni Sì è qui nei rinitorni L'unica cosa è che è tipo impossibile Fai raggiungerlo Per i 3 controllare le cose Ok in 3D questo qui è molto strano Ok perché ci sono dei blocchi a mezz'aria Ah puoi salire sui blocchi? Certo Io pensavo che fosse dello spawn No si può salire Ok ci, ci saranno anche blocchi di salvataggio a bizzeffe Perché probabilmente non lo so Però secondo me ci si sì. Uh, deve essere importante questo posto perché c'è le porte personalizzate. Ok, iniziamo. Uh. Ok, finiamo. Gameflower of Money. Oh, come osi come far andare una moneta gigante? Non andare da quello arancione. Perché? Perché muori. Que Guarda quanto va veloce quello. Scienze. E se io fossi più veloce di lui? Ho un'idea Forte o oh, scelgo te. Perché è forte? Non lo so, però ho, ho deciso che adesso Bowser Power. Ah, Eh, quindi? Nulla può, nessuno può fare nulla. Per sì solo. questo qui è piuttosto forte. Lol. Vi <ride> yeah, abbiamo tutti. Tra ok. Sì. Usa Bowser perché così uccidi i nemici C'è una porta in 3D Ci devo andare Quando ci sono dei nemici usa Bowser Sì lo so Perché Bowser Power. Cioè, Ma, ma cos'è? Fiore lentezza suprema uh -huh. Sono dimenticato delle acrobazie Ah no, ne ha 15 di punti No, no. Sì. C'è il piggy, il piggy, piggy, piggy! Monis! Questo qua da un casino di monete! Sì, e per fortuna che l'abbiamo trovato quando eravamo lenti. Ah! Non abbiamo avuto così tante monete però. Um. Sì, vabbè, dopo troveremo il blocco lì. Dopo troveremo le risposte. No, qui usa Peach. Ah, ma davvero? Non l'avevo intuito. Ok, come superare questo livello? Bene, non lo superate. Non lo superate. Lasciatelo stare. Voi morite perché in questo posto, è impossibile. Ah, bene, grazie. Questo mi sa che un ho un'idea! Ho un'idea un altro nemico. No, non lo è. Sì, perché aveva la stessa faccia a nemico. Ieri yeah, abbiamo trovato una carta. No. No. Chiave, va bene, no. chiave, chiave. Vai, Mario. Scelgo te. Mario. <ride> Mario. Isaac mi wow. ha oh, detto Mario perfetto siamo tornati qui per qualche... What? È perché è stato protezio. Sì, protezio. Sì. Ok, torniamo qui nella porta in 3D che non ho mai visto in una porta in 3D. Ah, ma di testa bizze Oh no! Come fare? Non lo Double kill, hai visto? Oh mio dio! Fatti sotto! Stupido piggy! Piggy piggerson! Lo sai che ci sono pure i color che sono più forti? Ah, davvero! Comunque ah, questi non hanno un, PV un numero di PV preciso Basta colpirli tre volte, non importa che danni fai. Quindi qua è utile usare Peach, non Bowser. Oh. Il tempismo! Camillo! I'm waiting you! Perfetto! Cos'è che un nemico più o meno ti fa 5 danni, quindi.. Oh! Cioè se viene un, nemi un nemico no? non che quelli attacca Cosa ci fai testa. tu là sopra? Lo, lo posso calpestare con la testa? No! Ah ok! Avete voluto voi! <ride> Barretta extra! No no no! Boh! Perché non l'hai usata prima? Io penso ah, che. Ah guarda, esatto. posso per usare la chiave. P Bowser Power Buard! Beh anche è vero, anche Bowser Ok. Mario, vediamo cosa c'è in 3D. Un bel niente, perfetto. Proprio quello che speravo. No. no, sul serio, perché a me dispiace dover andare in 3D. Perfetto, siamo ora così. Quindi, cosa vi consiglio in questi casi? Bowser, uno. E due giratevi sotto soffuso. No, scusa i un attimo. No, Parla i, comandi, i comandi sono invertiti, se guardate sotto sotto. Ah, ok, cioè tu tu No, puoi guarda, guarda, i comandi sono invertiti. Guarda, se io clicco su adesso scusa. Ah, appunto, stavo dicendo com'è che fatto Bravo. LOL. Viva gli LOL LOL. Gli applauso distruggere Perfetto. Oh no. Oh mio oh Dio! Si sono wow. come... No! Si, sì, si sono invertiti perché io volevo andare su... E eh, lo sbagliare. Oh mio Dio! Cosa... Cosa dovrei fare? Salta prima. Come stai no. andando avanti? Con su oppure con... Con, con uh... su e giù vado avanti e indietro. Ok. Però prima vai indietro. No, vabbè. No! Sei scivolato! Aiuto, sono si Oh mio dio! <coughs> LOL, Bowser Power! Oh mio dio! Buor! Sì, lo stavo aspettando sopra. Ah, io sono venuto da qua! Oh, sì, sì! Però okay. lascia stare pensavo che ci fosse uh, guarda nemici nooo vai avanti e tanto poi incontri racconti Bowser non è che sia il massimo della velocità lol ok così Bowser morì ok dove devo andare qui per forza lì forse si deve usare Peach nooo oh mio dio allora vado via Va. Uh... Ok, qui c'è una porta. Ma il problema è dove è porta? Però lo scopriamo, uh -huh. lo scopriamo. lo scopriremo soltanto usando Vivendo. Porteo. <ride> ah, questo esiste Porteo, che tipo io posso andare più veloce. <ride> <ride> uh -huh. Grazie, esiste. Porteo livello. ai, ai livelli okay, di più. Ok, posso andare solo così. Che non ci siamo ricordati che era stata rapita da Gino Leonte, continuavamo a dire Consiglia, cosa mi dici riguardo a questo? L'unica volta che ci serviva dove sono. Sì, sì. Lascia stare. Stai, stai, stai. Su su su su No, tu, ma, tu, ma tu sei come un cazzino. Ma in 3D. Lo so. No. Non so. andare in 3D. Non lo so. Che oh, lentezza. Ah, mi sto stancando pure io. si sì, è stancato questo livello veramente. Eh, io mi sto un po' noiando perché cioè, è un po' monotono. No, non, è, non abbiamo fatto? manco la chiave vabbè tanto c'è un'altra ah, ecco, via ecco. no c'era un'altra via prima noi siamo entrati in una porta e noi siamo nell'altra vai Mario non abbiamo usato il oh mio dio No. Come com'è che sei morto in 3D? <ride> cosa ha fatto? Quindi. quella porta, dove la porta? ma ci siamo già andati. Da qua oh. andati allora usa pizza perché con pizza Mol di testa! Piccidemi. Vedi, vedi quella porta, usa Ah oh, ok, sì. No, no, no, no. Cancella, cancella! Gli attacchi è <ride> Oh mio dio! Pici, pici, pici! Pici, Picci. picci, picci. picci. picci. picci. PAUSA paura <ride> io penso <questi, ride> che mi colpiscono che... la testa quindi protezio no. <ride> ah. dove? Do lì sul blocco Uh, oh, ecco avete visto cosa? il blocco mi sa che qua devi uccidere tutti no non ne ho no. allora vai in 3d in 3d ci sarà di sicuro qualcosa. e stavolta non devo, non devo guardare sotto sopra tipo è bruttissimo lo stesso vai avanti ecco vedi vedi da lì ti puoi buttare per andare giù vedi no no okay. no <ride> <ride> ce l'hai già ho oh. cambiato la direzione mi sì, sa che quando arriva Bowser cambiano direzione che okay, quelli Che sono più deboli, ma sono più sono più veloci più veloci. Eh sì. Però prima. Ti sto aspettando! No. Buah, okay. Che si fa in questo momento? Si fa così. Ring. Scale. Ho uso oh, ho paura, ho. Ah, non ho visto in 3D com'è. Sotto, sopra. Vediamo. No, è la stessa cosa. È abbastanza normale. Perfetto, ora che siamo così... Io ho paura a buttarmi. No, no, no, no. Fitch. Non devi avere paura. Vedi. Vedi che un... ho paura? Uh. Uh. Oh, no <ride> Bowser! Con Bowser i nemici cambiano direzione! Perfetto! La wow, la barretta! Hai visto che avevo paura di buttarmi? Ho fatto bene a non buttarmi! Okay. la barretta! Avresti fatto bene! No no un ciocco fungo! Oddio, che schifo! <ride> ciocco fungo, ma davvero? Ok, MAVIO, serious. Go! Ma mafio. METAL MAVIO Ok, ora dobbiamo tornare qui E qui c'è la chiave Ok, ora dobbiamo rifare tutto indietro Perché quella è la porta che dobbiamo aprire Ovviamente, perché è mai una gioia Io non me ne ero accorto di questa porta quando eravamo andati allora. Ok <coughs> Maiorino? No Maialino no. Maialino. Maiali, no. Maialino. No! Sì! Ssh. Ssh. Ssh. Ssh. Ssh. Brr. Ssh. Ma in 3D? No. no. no non c'è niente. Okay. ok, questo blocco serve solo a salire. Guarda il blocco! Il blocco della, della gravità! In 3D non è un blocco, è un foglio. Si sì, eh, lo so. No. No, perché? no, no, no. Abbiamo sbagliato strada. Perché? Scusa. Non è di qua. No, è di qua. No! <ride> non è di qua, Marco. Sì, è di qua, è di qua. Stiamo andando indietro. Ora vai lì. Giù, giù. <ride> uh. Ecco, lì. cervello non ce la fa a tenere a stato questo devo andare un attimo in mano no non mi abbandonare ti prego Aiuto. dai è quasi finito ti prego. ma qualcun altro mi deve abbandonare qui e tu sai chi di chi parla chi il piscio è... dai ti prego devo... devo andare dove in devo andare Marco mi hai fatto sbagliare la strada E più... andare in 3D sì, siamo tornati all'inizio! Dove devo andare in 3D? Qui Vai. Senti, io parlo, tu non mi tu non, non lo mi faccio! Però. Tu non mi comandi! <ride> Tanto mossa la porta con Io non so, non so cosa devo fare! Wow. No. <laughs> sei sopravvissuto sei no Bravo. non so dove devo andare non andare lì lì stai andando avanti infatti devo andare avanti no tu devi andare indietro devi tornare alla stanza con la, con la chiave eh, forse ricordi? forse è di qua è vero non, non è lì non devi andare lì devi usare PC anzi no non è vero qua non la devi usare lì, lì sotto quella, quella porta non lì questa ecco ora vai non lì è dietro i calcoli sono esatti eh, abbiamo sbagliato trovare una porta oh. evviva vedi il navigatore Sì intanto mi hai fatto tornare indietro su fino all'inizio soltanto per poter avanti eh, facciamo così, così. Sì. Io, io cerco di ricordarmi le stanze mentre tu cerca solo di andare avanti ti ricordo io clic <ride> ah, cosa? Ah, esiste, yeah. è, vi, è, vi, è Esiste è vi, consiglia! E appunto, esiste consiglia, è vero! Eravamo così tanto abituati a non usarla per tutto il mondo. E, e rimanere delusi quando non la usiamo. Che... <ride> Quando, quando non c'è ce la ricordiamo, quando c'è non ce la ricordiamo. Sei sì, pronto Bowser? Ah, mi sono appena reso conto di una cosa. Che noi nello spazio non abbiamo mai usato gli altri personaggi. non è vero, abbiamo usato un po' Piccio. Eh? No, non è vero, non abbiamo usato. Sì, abbiamo usato, abbiamo usato solo Bowser. C'è cioè solo Mario. Io mi ricordo che alle volte abbiamo usato Picchio. No, non abbiamo usata. Ti ricordi quando, quando è... abbiamo usato le di amico, no. abbiamo detto E usiamo siamo peach, così abbiamo gli amici Sì, peach. intendo proprio dentro Scusate Intendo proprio nelle, nello spazio, non nei livelli Sui pianeti Nello spazio ho usato sempre solo Mario Un attimo, sta un po' storta la telecamera Ma lo sorta io ma No, ottimo. sì, scusa. Ok, che, che devo fare? Devo entrare? Sì, fallo. Due! Un blocco di salvataggio. Però non posso fare niente. Ci serve. Aspetta, ce l'abbiamo una chiave. Che ne so io? Oh, non, si, non si mette, com'è non si mette? Oh, me, metti pausa! Metti pausa! Ok, abbiamo risistemato la telecamera. <ride> Lì ci serve una chiave per proseguire e non ce la mia. Sì, comunque lui si è mosso. Perché doveva controllare che cosa ha fatto usare. Comunque lo sfondo è tutto, è, è, è diversissimo rispetto a quello che vediamo in buon Oh mio Dio, La schivato. usano usano no, usa, Bowser! Non ce ne bisogno. ce ne bisogno. Non ce eroe bisogno. Non ce so, so. Ma quale eroe che un bambino ha disegnato su casa? Devo andare qui? Sì. LOL. Vai in tutte le porte. Oh, no, che ci no la mettono di peccato <ride> no basta forte <coughs> ah va bene almeno questa non mi porta chissà dove oh, oh, oh, oh, oh. perfetto proseguire io ecco ora mi inizio a imprettare tutto Perfetto, ecco il bauletto, il pan bauletto. <ride> Dai, ci siamo quasi. Basta okay, tornare indietro. Dai, ma Squirps come ha fatto ad usare le chiavi? Se non noi stiamo andando. Squirps va nelle altre dimensioni, va in una dimensione dove.. Ah, è vero, lui vomita. <ride> lui è andato in un'altra dimensione, dove praticamente.. Eh, è andato in una... No no no, non ricliccano, ricliccano quel pulsante. Ricordo. Ecco, bravo. Stavo dicendo, lui è andato in un'altra in una, in un dimensione dove praticamente le porte non esistevano. Uh -huh. E quindi ha cioè, proseguito senza problemi. Distruggendo le altre porte. No, volando. Distruggendo i muri. Ma vai. Uh -huh. No, dove le porte non esistevano, c'erano i buchi. No. Uh -huh. <ride> Ok, salviamo perché ce l'abbiamo fatta. Probabilmente qua c'è il boss. Sì, che non, non c'è un boss perché. Sì, c'è un boss, scrivo sì, so. il 4. Ok, ecco. Lumaconi! Lumaconi! Chi è? Ah, secondo mi... te? No, pensavo che fosse il boss, utilizzo. per square ventele! Stavo ancora a aspettare! Stavo per andarsene! Pure più avanti, direi cos'è Squirps, ben fatto, sei un tipo sveglio. Chi è? Di si Sì, probabilmente. Di nuovo Dimenso giù. Squirpus, squirps, smettila. Squirps sei imbarazzato. Eh, what the.. Un attimo. Di chi mai era quella voce? Squaw. Squir! Wow Luigi, <ride> sei tu! Uh, <ride> eh, ehm, ehm. Eh, eh. No, perché c'ha la L al contrario, Che chi, <ride> chi sei? Chi, chi sei? Chi sono io? Sono una delle sgherre migliori del e c'è la santa verde! Io non ti conosco. <ride> giu, giu, giu. <ride> Mister L, Ha detto anche Power Ranger nero e verde. La fusione. Anche se quello Mister vero L. esiste. Mr. L? Cioè quindi sono quello giallo, quello, quello ah, blu quello Lui nero. è andato avanti Stricantus Quirps. Così. <ride> No, non farmi complimenti. Guarda, well, Mario. Mario no, e non... L sono, sono sincronizzati. No, non farmi complimenti. Lo so, già che è un bel nome. E non sforzarti di impararla. Perché? Sto per darti degna sepoltura in mare. Voglio dire, nello spazio. Anche se sei vestito di rosso, non vuol dire che tu sia forte. Difenditi. Ok. E quindi c'è la battaglia contro lui, e volevo dire mister L. Allora. Contro lui, contro lui, Tocco. contro di lui. <ride> <ride> eh sì. Eh. Quindi cosa è usa Bowser? Bowser Paula. Uè. Ah. Ah, ah ah LOL. Oh. Mi ricorda Mi ricorda un qualcuno questo. Lo so LOL. No, il condo sceglie. Quello lo può avere solo Mario. E anche un altro tizio, che vabbè anche Peach è Bowser, però un altro tizio. No. Noo! No. Ma me, non credo che abbia tempo. Ok, è morto. Mi <ride> <ride> cammina sopra! Che schifo di boss! Oh! Uh, notevole! Non mi resta che mica cosa da fare! Viene me robo fratello! È, è così solo che si è costruito il fratello Robot. Ok, quindi. Cantare, sì. E fu così che il suo robot fratello distrusse il mondo. Eh, le dimensioni. ti piace? Questo è il mio amato fratello di Ferro. Siamo uniti da un legame spirituale. Sì, il suo nome è Fratat. Me l'ha costruito di mezzo. Abbiamo giocato abbastanza. È giunta l'ora di soffrire. Disse Luigi e Luigiante oh sto tema grazie alle leggi gravitazionali potenziale di fravats si realizza pieno ehi hey, mister sempre baffo uh. sempre baffato da me Pier. petto baffuto beh però io so brutta faccia baffuta ok ma baffa, non hai baffi <ride> ah. ok come fare? Non si sa, bisogna solo schivare, non puoi fare niente. Sì, tanto non, non c'entra niente il fatto che. Ok, colpisci con Squirts. Ah, bene. C'è Squirts! Non, non, non, non c'entra niente Bowser, basta.. Non ti dà nessuna potenza in più. Sì, sì, lo so. Che qui c'è cibo, che ci danno più, più di qualcosa. Comunque, uh, questo è il boss con più vita e. No, no, no, non è vero è un boss con tanta vita no no no questo è il boss con più vita in tutto il gioco no non è vero si sì, sì perché l'hanno aumentato la pe visto che questo no. è... Un... Cioè, è no ah, sì. pensavo che fosse un bug invece hai preso un no Ecco sei molto. No, no come hai fatto a battere forra? Ah, non lo so. Eh, ti lascerà andare per questa Ma Mi ricordo la prossima volta il great papai il grande papyrus. Eh, volevo dire mister L. <ride> Ciao. Mm, questo è Mr. L. Che folle, mi sembra di averlo già visto. Abbiamo la stessa sensazione, basta. Non mm, mm. ce la siamo vista da squirt L'abbiamo rimane. Ma non c'è la stessa poter! Sembra il che parla puro, Bowser! Il cuore puro ci aspetta! Uh. Squinkles! Gli ha pagato un Uh, Non mi seguite! Prote Mosca! <glie> Ciao! Voglio vedere se è protetto, visto che un... Uh, che un... Uh, uh, pizza opzionale sta nel balletto dei pizze. Uh, boh, fine finimò. Penso di sì. Anzi, sono sicuro. Mammina, Mammina, Mammina! Squirps ha portato tutte le destinazione! Ehi! Ci stai consegnando una statua! Finalmente siamo arrivati subito! Ciao la Mammina di Squirps! Tua ma madre è una statua? Sì, lei è la mamma di Squirps! La regina di Squirpia! Suona Squirpina... XIV! Quattro ma... dicesimo! Ma... La regina è tua madre, allora tu sei... Squirps è il principe di Squirpsia! squirpia che un tempo fu un grande regno il mio nome è Ren vero e eh, squirp coro Squirpinus. squirpius quello ci hai mentito per tutto il tempo brutto traditore ti uccidolo ti mangerò sei un piccolo polipezzo no, no, no, no. che ha aperto la bocca gli entra in bocca Bowser, Bowser è scioccato <ride> No, ma, ma proprio davvero, non muove un muscolo! <ride> è svenuto! Qualcuno gli faccia un. <ride> Qualcuno chiami l'ambulanza spaziale! Scusate se non ve l'ho detto, Squirps ha promesso di non dirlo. Poteva correre pericoli. Squirps, hai ucciso un uh, Bowser! No. Molto tempo fa a mia madre fu pronunciata la distruzione del mondo? Per proteggerci da via avevamo bisogno del cuore puro. Mamma scusa, il cuore puro e la zona proibita da nessuno l'avrebbe trovato. E 1500 anni fa Squirps fu messo a dormire in una capsula ibernante Squirpy. E ancora morto, volta, Il compito di Squirps era portare... di portare quell'eroe per proteggere il mondo. Oh okay, no di no no già no no no no no no no no Bowser si è ripreso. Il principe di Squirpia. Squip, sono un messaggio dalla regina tale Capitale Ti conferisco il cuore puro nella speranza che tu salvi il mondo Ecco, prendi Squip Quindi ce l'avevi tu per tutto il tempo mm, Ti mangerò e ballerò sul tuo cadavere questo... Sì, c'è il Ovviamente No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo. non lo schermo fratelli! Ginters. <susurra> Fine livello! Uh -huh. E viva. quindi noi ci rivediamo nella prossima parte. Allegri! Piu! Ora che Squirps è, è rilassato Squirps, si sente un po' stanco, annuncia Squirp. Mm. Detto questo, Squirps si sdraiò davanti alla statua della sua amata mamma. Mamma, disse dolcemente, ho fatto del mio meglio, vero? Sei orgoglioso di me. Poi, lentamente, il giovane Squirps chiuse il gioco. La missione è stata un grosso peso da solo portare. Ma lui ne era orgoglioso. Squirps morì, dopo due mesi. Sì, infatti, Squirps mm. era morto. Sì. Comunque noi abbiamo praticamente so, svegliato dal sonno un, un, un, un alieno in letardo. No. no. Guardate Mimi, Mimi è un vestito stranissimo. Comunque. Ragazzi, sì, no, no, no, dobbiamo, fi dobbiamo finire la parte, okay. questo è lo Ci vediamo così. alla prossima parte. Ciao ragazzi. Ciao.